Ho potuto guardare con i miei occhi quanto i bambini molto piccoli, in poco più di, di un anno, siano autonomi nelle, nelle loro attività. Hanno attraversato il bosco, hanno cercato l'orso,